Carissimi, buona domenica, in questa domenica celebriamo la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Mi piace immaginare in modo particolare la Madonna con Giuseppe che si recano al Tempio, percorrono tutti i portici, entrano nel, dinanzi alla al Santa Santorum, probabilmente nell'atrio principale e Maria porta con sé il bambino lo tiene stretto tra le sue braccia, mi piace immaginare questa scena anche questa devozione, questo rispetto della legge Giuseppe e Maria infatti non volevano discostarsi dalla fede giudaica, non volevano evadere quello che è un loro dovere, anche una gioia, presentare il primogenito maschio, lo facevano con gioia, con un grande senso di Dio e timore del padre secondo le leggi prescritte e quindi portava Maria però ecco, io credo che Maria prendesse pian piano consapevolezza che mentre lei lo portava, era Gesù stesso a portarla, così come del resto Gesù ci porta, ci, ci, ci, porta, ci accompagna nel nostro cammino di fede e ci presenta, egli stesso ci presenta al Padre dovremmo chiederci come noi ci presentiamo e quale impegno mettiamo a presentarci al meglio davanti a Dio, perché anche noi entriamo nei nostri templi, entriamo nel Tempio di Dio, nel Santa Santorum. Anche noi, mi viene in mente adesso di pensare al momento della comunione, quando siamo degni, quando ci è data questa possibilità, spiritualmente ci sentiamo pronti, riceviamo l'Eucaristia. Ed è, ed è Gesù che entra in noi e lo portiamo dentro di noi tutto il tempo che, che serve perché venga assimilato, perché diventi parte proprio della nostra biologia. Noi lo portiamo, ma noi pensiamo di portarlo. Gesù si lascia portare, diventa veramente pane per noi. Si lascia portare, ma al tempo stesso è Lui che ci porta. Quando noi lo accogliamo, quando noi esprimiamo, Ecco, nella, nella quotidianità il desiderio di avere Dio, di portare Dio nel nostro cuore, di amarlo con tutto il cuore, allora lui ci porta, ci porta con sé, lui ci abbraccia, non, è, non siamo noi a portarlo, ma è lui che ci porta e ci ama. E così questi anziani, Simeone ed Anna, possono dire di aver accolto il Signore Gesù, di averlo incontrato. Mi piace pensare anche a questo intreccio che c'è tra la gioventù, la giovinezza e la senilità, a questo rapporto che dovrebbe essere nella fede di vicendevole stima tra gli adulti e i giovani, nelle comunità parrocchiali, nelle associazioni, c'è questa reciprocità. E Maria e Giuseppe sono in fondo due giovani che si attengono alla legge e incontrano due anziani, due anziani che in effetti vorrebbero vorrebbero portare delle novità quasi paradossalmente sono gli anziani a, a rinnovarsi nella loro fede perché hanno incontrato questo bambino che è il figlio di Dio atteso e così anche tante volte nelle nostre comunità ci, ci meravigliamo no? quando delle persone adulte, addirittura degli anziani eh, così sembrano innovativi sembrano superare quell'unpass classico del si è fatto sempre così eh, la tradizione è quella che ci sarà tramandata allora ci deve essere questa sinergia, questa reciprocità mi piace ecco, vedere anche in questa proposta evangelica la possibilità di attuare un percorso di comunione e di reciprocità tra le generazioni nelle nostre comunità. Il Signore Gesù, bambino che viene presentato al Tempio, ci aiuti a fare di noi Tempio di Dio per accoglierlo e poi a lasciarsi portare da Lui lungo quei sentieri che ci indicherà man mano nella vita. Buona domenica a tutti.